Quando gli altri seguono ciecamente la verità, ricorda, nulla è reale. Quando gli altri si piegano alla morale o alla legge, ricorda, tutto è lecito. Giovanni, Giovanni, Giovanni, Giovanni. No, il film di Assassin's Creed. Ci vediamo insieme. Da grande fan del gioco di Assassin's Creed non potevo non vedere il film. Il problema è che... Benvenuto in Assassin's Creed. sì, in cucina sono sparite tutte le forchette Le ho prese io Oh, ma le forbici? Dalla spazzola adesiva? Mico, ma hai visto occhiali mia? Perché cazzo ti nascondi tutto nella manica? Perché sono Aguilar! No, sei un coglione! Coglione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 Tanto occhiali eh! Bello, sì, sì. eh, sono andato pure a fucchietta! Basta, guarda la testa è andata! Oh. <ride> Porca troia! <ride> okay. E... Azione vai! Zam! Coglione! Ride. questa questa è la mela delle questa è la mela de... <ride>